tengo il pugno seguili sai dove stai andando? raggiungi no. arrivano più veloce oh. Oh. Ho Oh! А, sinistra. guidare Attento! Ah! Ah! Ah! dietro ah! oh, di oh! noi. Oh! Oh! Oh! Ehi, buttalo giù! Oh, oh il burrone! Lo vedo! Non ci credo, ha funzionato. Chi è quel tipo? Solo un vecchio socio. Attenzione! Oh, oh, oh. Ok, afferro la mia mano. Ok. Bene, tutto a posto? Sì, sto bene. Oh, ma tu stai sanguinando. Sì, capita in queste zone. Andiamocene di qui. Forza! Tonnazione. Cosa? Forza! <ride> Andate da qualche parte? Eh, hey, Eddie! Pensavate veramente di riuscire a scappare da moi? No, no, stavo solo facendo fare un tour alla signora. Taci! Scommetto che anche tu lavori per loro. Cosa? Pensavate di potermi fregare e di tenere tutto per voi, eh? Dannazione, questo è pazzo! Eddie, stai calmo, amico. <ride> Beh, la vostra fortuna è finita! E anche la vostra ricerca. Ora, datemi la mappa. Resisti. Va bene, d'accordo, è presto fatto. Ehi, non muoverti. Tranquillo, Eddie. Sto solo prendendo la mappa, come hai chiesto. Ho detto ferma. Lo sono. Bene, passa qui. Beh, mi hai appena detto di non muovermi. Sembra che dovrai venire a prendertela. Taikam! Come... Ah!